Mi chiamo Luigi, ho 49 anni e ho messo una protesi al pene. Ho conosciuto il dottor, il dottor Antonini, è stato un miracolo in quanto il, sono arrivato a lui e, Avevo un, un problema al pene, avevo il, la curvatura a 90 gradi e fortunatamente il, abbiamo fatto un'operazione, protesi, risultato eccezionale, il, adesso sensazioni, eh, eh, rapporti sessuali non cambia nulla. Pene curvo, io ho cominciato, mi sono attivato per, o meglio, già mi me ero attivato per capire come poter risolvere il mio problema, solo che ho visto che nel, nel problema specifico innanzitutto c'è un business pazzesco dove il, ogni, ogni dottore del, del caso, urologo, andrologo ha una sua teoria e quindi inizia con una sua cura, con eh, malato do, ionofaresi, tipo pasticche, eh, insomma un, eh, che poi bah, non si sa, andiamo avanti, tre mesi, sei mesi, poi chi lo sa, vedremo, ma non è così testato, è una malattia che non si conosce, quindi chiaramente... Eh, appena ci si avvicina ai farmaci eh, comunque visite ogni volta visite 150, 200, 300 euro quindi eh, intorno a poca professionalità e tanto eh, e tanto lucro tanto, tanto speculare in realtà mh, fortunatamente non so dove da dove sia uscito il, il dottor Antonini e lui in realtà in mezzo alla mischia è, è risalta e beh ma è, ha portato uh, professionalità ma soprattutto un vantaggio enorme in quanto uh, ho risolto il mio problema, mi hanno proposto addirittura qualche giorno prima che io venissi dal, dal dottore dovevo essere operato da un, da un altro dottore e che mi aveva proposto di, di operarmi e di, di farmi un non so come però il, allora questo pene a 90 gradi da probabilmente avrebbe setto dall'altra parte e quindi avrebbe inclinato il pene dall'altra parte solo con la conseguenza assoluta di un pene più corto e fortunatamente il, sono riuscito a, a, a fermare, a non andare e ad affidarmi al, al dottor Antonini è stato sicuramente un miracolo, le cose non vengono per caso e bene così. Il primo giorno che ho conosciuto il dottor Antonini mi ha parlato di protesi, dico no, protesi, ma che, ma che scherza? Cioè, ma io non voglio la protesi, un, qualcosa, un corpo esterno, un qualcosa che, che... mi parlavano di pompetta, uh, di, che, che se potesse gonfiare, poi le spiego meglio. Cioè, mi sembrava tutto così assurdo e in realtà mi ha, ha ridato la vita nel senso che io pensavo di, di essere morto o meglio, ero un, ero un cadavere che, che camminava perché perché guardavo una donna, perché guardavo mia moglie cioè era... Mh, non potevo far assolutamente nulla, inerme mi ha riportato mh, sulla terra e da qui Ricomincio una nuova vita, un secondo tempo, spero terzo, quello che sia, Beh, tutto quello che è, però mh, nessun tipo di eh, rimpianto, ma eh, anzi, eh, per chi ascolta, se, se state ascoltando vedete che avete un problema simile, non, avete, non, eh, non abbiate nessun tipo di resistenza, perché e vi, riporterà, vi farà vedere di nuovo la luce, credetemi. Assolutamente eh, identico a quello, che, a quello che provavo prima, nel senso che anch'io avevo le stesse eh, eh, Padurnie mentali il termine, in quanto il, pensavo eh, avendo un corpo esterno, eh, come funzionerà? Non funzionerà mai così eh, e invece non, non, eh, non si sente, eh, non si avverte eh, alcuna differenza. Il piacere che c'era eh, prima eh, nello stesso tempo, e adesso il pene comunque. Eh, Forte, caldo, ma nello stesso tempo alla fine il, eh, con la variante che una volta che sei venuto lui continua a essere dritto e quindi il eh, venire vuol dire che la donna ancora eh, può soffrire del, del tuo pene e tu continuerai fino a che eh, lei non, non sarà, perché se qualora ti capitasse di venire prima comunque sia la donna potrà ancora beneficiare del tuo bene, ma a lungo. E questo è un valore aggiunto non indifferente. Ma assolutamente sì, anche perché il... ho visto... Eh, il loro, la, la tranquillità che probabilmente adesso mh, trasmetto io e quindi nel momento in cui eh, ho voluto parlarci magari per stabilizzare le mie, mh, i miei timori, le mie, eh, pff, i, i miei pensieri, che il, il mio scetticismo, insomma il, è servito a a rasserenarmi, a tranquillizzarmi e a, uh, ad avviarmi a questo tipo di percorso e quindi sarò ben lieto di dar una, una mano a chi magari ha... Um, ha timore, paura, è scettico, vuole sapere di più, eh, sarò ben lieto di, di dirgli che non, di non indugiare, di non perdere tempo perché eh, la vita è oggi e non domani. Il mio pene adesso è perfettamente dritto. Mm. Per chi ha questo tipo di malattia, l'IPP, che è un, una malattia che mh, nel momento stesso in cui eh, ne ho preso conoscenza è stata un, una tragedia perché non, nessuno intorno a me conosceva, conosceva nulla. Quindi mh, ho dovuto via via eh, conoscere, o meglio, sperimentare, eh, capire, con un, chiedere... E va bene, però, una volta conosciuto conosciuta la persona giusta, quindi, eh, il dottor Antonini. Bene, il, non perdete tempo, perché il eh, il pene ogni giorno che passa comunque ne risente, si accorcia, e eh, diventa eh, più piccolo. Io eh, fortunatamente allora io l, eh, ho inserito la protesi e nel momento stesso in cui adesso vado a farlo crescere ho perso 2-3 centimetri, quindi eh, adesso speriamo di recuperarne in parte con eh, la... la facendogli fare ginnastica e quant'altro, però eh, non perdete tempo, non perdete neanche un giorno, io probabilmente eh, prima di arrivare ad Antonini sono passati 8-10 mesi probabilmente, 6-8 mesi, 8-10 mesi, quindi prima ve ne accorgete, ma non, non esitate, eh, agite immediatamente. Ma Antonini, che dire, il, eh, allora per quello che eh, il dottore mostra è il, eh, ha una professionalità incredibile, ma un, un, un lato umano altrettanto incredibile, quindi il, dal primo giorno mi ha messo a suo agio e eh, io non ce la facevo a dargli, a dargli del tuo, perché comunque per me, è, cioè, il, vedendo anche tutte le, le recensioni e quant'altro, comunque è un luminare, gira tutto il mondo, e fa questo tipo di, di interventi eh, che eh, nessuno sa fare, e quindi il, eh, a mio avviso un genio, pure il, è un, sembra un ragazzo eh, che eh, dove mh, puoi andare cioè, al cinema piuttosto che in qualsiasi altra parte del, eh, del mondo ma eh, in compagnia è veramente incredibile, è unico quindi eh, grazie eh, Antonio, grazie Gabriele